sto aspettando che arrivi Andrea, ma in realtà prima andrò a correre eh, per aprire una delle scarpe più innovative del 2021, scarpa che nel 2020 è stata da noi apprezzata moltissimo qui sul canale e anche da molti podisti amatori, Vediamo se Andrea riuscirà a indovinarla, io nel frattempo vado a farmi una corsetta, le regole sono come al solito chiare, deve il podista indovinare di che scarpa si tratta e quanto pesa, poi ci racconterà brevemente le caratteristiche. Speriamo di fare rapidamente la recensione, lascio la parola ad Andrea, vediamo se indovina, uh, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, ciao! fare con Nicole? Volentieri! Buongiorno Andrea. No, devo, devo solo capire come funziona la nuova luce che ho preso. No, perché comunque ti illumina e ti devo illuminare perché oggi abbiamo una nuova scatola. È una sola scarpa, quindi te la posso tirare abbastanza facilmente. Ma prima mi hanno chiesto eh, se parteciperemo ai campionati italiani sui 10 km a Forlì la settimana prossima, tu ci sarai? Ciao, no, non ci sarò, sono a Londra a fare la Royals, Royals Parks Salt Marathon, adesso eh, non puoi dire è la mezza dei parchi, quella di Londra, fatta nel 2018 mi sembra l'ho fatto secondo, quest'anno vado giù per fare meglio comunque sia, sarà un successo, quindi Andrea preparati perché comunque non puoi guardare, le regole sono sempre le solite ti lancio una scatola, questa è abbastanza leggera, te lo posso assicurare, la devi aprire, devi, eh, non devi guardare di che scarpa si tratta e poi soprattutto ci devi dire eh, quali sono le caratteristiche, quanto pesano e soprattutto in che condizione le utilizzeresti. Sei pronto? Pronto. No campionati individuali assoluti promesse junior chilometri 10 su strada forlì 10 di ottobre va benissimo allora buona... Eh, io, sono, io sono quindi ad anversa quindi nemmeno posso... potrei partecipare io farò la 10 miglia io faccio la mezza per la 10 miglia ci sta go! Minchia, le lanci sempre il peso! stai attento che ti flash vado? vai Oh, pensavo di averla sbagliata. Guarda, guarda, guarda. Mi sa che hai fatto il record. Eh? Aperta, basta, fermo. Apro.. Non, ricordati non puoi guardare di che marchio si tratta perché sennò dopo indovini immediatamente. Peregrine! No! Ma che marchio è secondo te? Questo è facile, questo è facile, dalla, secondo me dalla suola... Sì, sauconi. Beh, questo era comunque molto facile. No, ah, no, per te io, eh. Ma no, a me sei bravo, eh, comunque, a questo gioco sei abbastanza non bravo. Non ha il carbonio? Non ha il carbonio? No, ah, vabbè. Ce l'ha? È flessibile, no, non ce l'ha il carbonio. Allora? Sto chiedendo, Andrea. <ride> mi... Mi, mi, mi inspira i dubbi che... Allora, dal peso, allora mi frega perché c'è il Power Pro, è una scarpa abbastanza leggera, eh, non ho seguito molto, sa, so, quindi in questo periodo, eh, ti direi, cioè dal peso sembra una scarpa da lento, eh, però col Power Pro ti direi una 2, esattamente, bravo, Uh, eh, quindi la Endorphin. Uh, Corretto. Pro. No. Perché? Perché si piega, quindi non può essere la pro. è la Endorphin Speed. Eh, uh, la Endorphin Speed 2, la puoi aprire Tra l'altro, se guardi il colore sono stato bravo, eh. Bella. Bella di brutto. Sai perché? Mi ero.. la speed pro e speed elite, non so perché mi, mi ricordavo così. Uh, wow, allora. A di primo acchitto, vabbè la scarpa mi sembra proprio lei un po' pesantina eh, a memoria mi sembra molto simile al battistrada St stessa geometria forse c'è un po' più di power pro eh, conchiglia bella dura si piega ma dietro sembra abbastanza tosta tomaia classicissima in generale bella scarpa sai che cosa è meno appariscente dell'altra ma risulta comunque molto bella da vedersi eh, beh un po' forse tamarro il troppo il, il ta eh, la conchiglia dietro però bella scarpa eh, abbinamento battistrada e, e tomaia dello stesso colore che, che la rende molto elegante Mm, questa specie di buffo che sembra che abbia il, il carbonio dentro, o meglio il disegno del carbonio, in questo caso non è carbonio. È nylon, sì, sì, mm. è nylon. Eh, sai che cosa? Che forse è tanto qua in avampiede, pochissimo qua dietro, quindi si riesce a flettere proprio a metà. Eh, L'unica cosa che ti dico. Eh, guarda, il fatto che questo Power Pro qua faceva davvero la differenza, no? un'ottima un schiuma e eh, vediamo come si comporta. Allora, io ti suggerisco due cose. Provatele, dici poi che misura è, io vado sotto a prendere la, eh, il modello precedente, non l'ho fatto altrimenti ti avrei permesso di indovinare, e poi eh, poi vediamo eh, di fare due considerazioni assieme. Allora, un 42,5. E mi sta giustino, quindi io andrei con comunque un numero di più eh. Cioè nel senso questo qua non è il mio numero, è il numero di max Diciamo che non mi dovrebbe creare grossi problemi Però la sento che è giusta giusta Quindi dici stesso numero tuo insomma Sì se... stesso mio numero e così è la sento che è bella precisa Forse ci farei qualche gara così. Ma mi sembra che davvero abbiano messo qualche mezzo. qualche millimetro in più di schiuma in questa qua Può essere. Può darsi. Adesso, Dai, adesso magari la gli la metto la sopra, in metti in sovraimpressione la, le caratteristiche. Provatele tutte e due e io poi ti faccio, ti faccio avere l'altra scarpa tra, tra due minuti. Oh, Andrea, io te le ho prese, adesso te le, te le lancio. Tu dimmi, secondo te, se effettivamente noti delle, delle grosse differenze, ma non rispondere ai tuoi eh, allievi perché devi parlare con me. Sei pronto? No, no si Sì, mi ricordavo Battistrada è praticamente identico. Ti do la sinistra, così. Eh, sì, direi perché mettere su due destri non è il top. Questo qua cos'è che era ancora un 42,5, e mezzo, quindi... Sì, diciamo che era una scarpa che ci erano piaciute molto e tra l'altro la prima recensione aveva fatto oltre 10.000 visualizzazioni quindi significa che questa scarpa piace davvero al, a noi podisti amatori italiani Voi sono praticamente identiche. Sì, Vestono praticamente identiche, la schiuma forse è la stessa, mi aveva fregato il colore diverso Sì, mi sembra che la schiuma sia praticamente uguale ovunque sai che la tomaglia è molto simile, cambia solamente un attimino il tallone dietro che è un pochino più rigido nella, nella speed 2 c'è sta linguetta qua, ma che vabbè praticamente non serve a niente eh, anzi, ho sempre paura di spaccarla sto vedendo un po' in giro, guarda praticamente hanno fatto poche migliorie eh, mi sembra forse un pochino più leggera quella nuova può uh. essere può darsi adesso poi poi guarderemo i numeri esatti ma una delle poche certezze che avevamo era comunque il fatto che questa scarpa cedesse all'interno ci puoi dire anche ovviamente non c'è ancora corso se secondo te eh, la sensazione potrebbe essere simile eh, guarda max a vedere battistrada di tutte e due ti direi di sì perché Grazie Andrea, se avete delle domande scrivetecele qua sotto, non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao alla prossima!